Oggi, come vedete dalla scatola, questo qui è un eh, video di spacchettamento in collaborazione con Adesso lo andiamo ad aprire, subito dopo la nostra sigla Sigla! spacchettare questo bellissimo pacco così vediamo cosa c'è dentro intanto mi sono preparata la mia taglierina speciale ok adesso allora andiamo a vedere cosa c'è dentro qui dentro abbiamo un sacco di cose buone ve la faccio vedere così ma poi tanto lo sbutiamo insieme Guardate quante cose da mangiare. Allora, in questo pacco ci sono due scatole, vediamo se c'è il disegno, due scatole eh, di eh, cantucci, un, uno mandorla e uno cacao, della Feeling OK. Io ne avevo ordinate soltanto due due bustine, quindi una bustina mandorla e una bustina cacao e me le hanno inviate tutto il resto praticamente in omaggio. Quindi grazie Davide Roma andrò subito ad assaggiarle dopo il video. Ve le farò vedere ovviamente, almeno una confezione. Come vedete sono imbustate, bustine monoporzione quindi una di questa è per eh, una porzione giornaliera ce ne sono tre andiamo a chiudermi. Ok, queste qua sono le nostre prime due scatoline se le mettiamo qua non si vedono benissimo allora, mi è arrivata e questa Nutella della Pro Nutrition Pistacchio Zero, come potete vedere è bella grande, ed è come il 5% di proteine e 0 zuccheri, è praticamente è 250 grammi. Ok, questa sarà buonissima, ve la faccio vedere più da vicino, ok. Dopodiché mi, è arrivato, mi sono arrivate delle cose per mangiare come spuntino a colazione. Mi è arrivato eh, un cornetto eh, un, cor un salato, quindi un cornetto salato, quindi posso usarlo sia per colazione o come merenda, comunque come pasto salato, quindi da faccire come voglio. Poi mi è arrivato un cornetto al cioccolato, buonissimo questo per la mia colazione di domani mattina. Poi un altro cornetto, in questo caso questo qua è un cornetto neutro, eh, quindi posso mangiare lo ciadocio che salato. Poi è arrivata una confezione di crackers, sempre della Feeling OK. Tutti questi prodotti al momento sono tutti i Feeling OK. Sono a basso contenuto di carboidrati e di zuccheri. Poi mi sono arrivate tutte queste bustine. Che ora vi dico che bustine sono. Sono tantissime ragazzi, guardate. Allora, praticamente sono bustine della Bolero. Ve le faccio vedere così. Guardate quanti gusti. Allora, praticamente queste qua sono delle bustine che si diluiscono in acqua per dare sapore e sono ehm, senza glutine e senza zucchero, quindi le potete usare tranquillamente senza problemi eh, se fate delle diete particolari o comunque come me non potete mangiare molti carboidrati o zuccheri. Allora, queste qua sono gusto tè, gusto mandorla, limonata, arancia e banana e fragola c'è anche la pera, addirittura c'è anche panna cotta, ragazzi, panna cotta. E poi c'è cocco, Portate cocco. Poi c'è anche il dragon fruit. Comunque ci sono un sacco di gusti, questi qua sono quelli che ho preso io. Ok. Poi mi hanno mandato in omaggio un muffin della Fenis, ok? Questo qua è il muffin sempre neutro quindi sempre zero, con pochissimi zuccheri e eh, a ridotto contenuto di carboidrati. Eh, si possono mangiare eh, o dolce o salato, io onestamente lo preferisco dolce magari spalmato con un po' di Nutella per meglio. Poi mi hanno mandato delle barrette in omaggio della marca Self, come potete vedere, ecco qua, e sono una gusto mandorle e cioccolato bianco e un'altra invece gusto pistacchio, Grazie Davide Roma per l'omaggio, queste finiranno subito. Poi mi hanno mandato anche in omaggio questa eh, bustina giusto mandorla che è simile a queste qua della Bolero. Quindi si scioglie sempre in acqua a basso contenuto di zuccheri e carboidrati. Poi mi avete mandato questa pasta e fusilli. Sono a basso contenuto di carboidrati, questa qui è una porzione di 50 grammi, se non sbaglio. Sì, di 50 grammi, quindi una porzione a basso contenuto di zuccheri e di carboidrati. Vediamo se si vede bene. Ok. Poi dentro il pacco c'è anche la... Ehm, come si chiamano questi? Eh vabbè, è tipo pasta come ehm, io solitamente li uso anche per fare i risotti quindi come il riso ehm, pasta ricca di fibre è sempre a basso contenuto di, di zucchero e di carboidrati è questa qua il pacco è bello grande se non sbaglio è mezzo chilo questa qua sì ok mezzo chilo poi wow, mi sono arrivati questi due. Allora, i pezzi cotti adesso li andiamo ad aprire. Allora, apriamo un attimo la scatola, perché è ingombrante. Allora, adesso andiamo ad aprire questi due. Ok. Vi faccio vedere cosa sono. Ovviamente c'è tutto un malvagio. Vediamo che ad aprirlo. Ok. Era sotto sopra. Eccolo qua! Mm. Il mio buonissimo burro di arachidi! Ragazzi, guardate quanto è grande! Allora, questo qua è 510 grammi ed è eh, della Emerson come marca. Molto buono, non vedo l'ora di mangiarmelo dopo che facciamo questo piccolo video. Spacchettamento, quindi questo è il burro di arachidi. E questo, se non sbaglio, è anche un altro burro di arachidi. Lo andiamo ad aprire per sicurezza. Imballato benissimo da Viglia Roma. Non si rompe mai nulla. Sì, infatti, questo è un altro burro di arachidi. Quindi avrò le scorte. Eccolo qua un altro burro di arachidi, quindi abbiamo due burri di arachidi, buonissimi, ok, fatto questo spacchettamento, se volete acquistare prodotti da eh, Davide Roman Nutrition, vi faccio rivedere la scatola, Davide Roman Nutrition, basta andare sotto, vi metter metterò tutto in descrizione, quindi se volete acquistare questi prodotti, eh, perché avete problemi di, di, di diabete o comunque perché seguite delle diete particolari o perché semplicemente andate in palestra quindi vi servono cibi proteici o comunque a basso contenuto di zucchero, eh, potete eh, direttamente cliccare su, su tutti i link che vi lascio in descrizione. Matte?